io sto provando il Dynema che tra parentesi non costa neanche caro, costa la metà del Xever cioè io ho visto bobine 55-60 euro e fast flight a 35-37 euro per quale motivo? certo queste sono formule non estensive ma abbiamo visto che sono influenti se non peggiorative per quanto riguarda l'ombo argomento quindi tanto vale che utilizzo il FarcFly. L'importante è che io eh, controllo sempre il Blaze, per si il purtroppo si muoverà le prime volte, quindi io lo controllo e lo porto in posizione, ma dopo 500 frecce tende a muoversi pochissimo, quindi lo controllo una volta ogni tanto, magari devo dare un giro ogni tanto. E anche da INEMA va anche bene, da INEMA l'ho trovato... Molto silenzioso, molto, molto buono, stressa meno i flettenti, <coughs> prova della carta anche con l'on boh, anche con l'on boh, però anche lì abbiamo detto, un po' di perizia per la prova della carta ci vuole, non altre cose da dire. E eh, come mai non mi sono fa questa domanda? E eh? Eh, come faccio a vincere le gare 3D con l'ombolo? Come faccio a mirare? Non, non miro. Stessa modo, no? Eh? Stessa modo. Ma chi tira con l'ombolo? Antonio. Eh Antonio, tiri così a Capocchia? Io oh. No, non c'è niente di male. <meras -2> ma la punta della freccia sai dov'è? Sta sempre in basso. Eh, purtroppo si sì, mannaggia. <sn -2> Però nella FIA che siccome non c'è niente sotto i 18 metri è molto più facile tirare con un È sì, sì. molto più facile. Perché in un po' nell'altro. Ma hai mai provato a ragionarci sopra e a dire ma ci sarà una strategia dietro affinché io capisca qualcosa? ebbene sì, anche in questo caso abbiamo il ragionamento sapete faccio un minuto nella scala animale nella scala animale sapete che ci sono è una scala in cui ci sono gli animali più alfa e man mano a scendere quelli meno, meno pratici a sopravvivere. Sapete dove è posizionato l'uomo? Eh? Quasi all'ultimo gradino, quasi all'ultimo. Quasi all'ultimo gradino. Cos'è che salva l'uomo? Cos'è che lo fa diventare immediatamente in cima alla piramide? Il ragionamento e la tecnologia. Senza ragionamento e senza tecnologia saremo per l'appunto dove, dove ci mette la scala. Apposta, apposta è questo, no? noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma è insito in noi effettuare dei ragionamenti. Non c'è niente di male a farlo, non c'è niente di male a essere istintivi ma ragionatori. Quindi prima di essere istintivo, siccome non è vero che siamo istintivi con l'acqua, è vero perché non c'è nel DNA, non, è, non, può esistere, non può esistere che nel nostro DNA ci sono altre cose, altre cose ci sono, calma. Siccome l'uomo è un animale che è in grado di scappare molto facilmente e di nascondersi, questo è nel DNA. Nel nostro DNA c'è la, la capacità straordinaria di viventi di scappare di, di sfuggire ai predatori per questo che siamo sopravvissuti fino poi a ragionare e diventare noi stessi l'animale in cima alla pirata grazie per l'appunto al ragionamento e alla tecnologia anche nel tiro con l'arco non c'è niente di male perché purtroppo no, l'istintività non fa parte del nostro bagaglio sì, abbiamo tirato anche 20.000 anni fa, forse anche 50.000 sa. So. però questo cosa vuol dire, non è che tutti hanno tirato da, da quando è nato l'uomo e quindi è diventato un bagaglio eh, talmente in, in, intrinseco che oltretutto eh, raramente l'uomo andava a caccia con l'arco, perché a caccia con l'arco si perdeva poco, quindi era più, più che altro si scavavano buche, i piccoli di frasche gli che detto. e gli animali ci cadevano dentro a quel punto lì magari ci si tirava con detto questo non c'è niente di male a ragionarsi sopra, perché con questi archi io posso avere una strategia per poter, nonostante il vincolo di essere di non poter fare essere buoni, quindi non potendo fare street walking non posso utilizzare la punta della freccia ad ogni distanza di ovvio no? siccome non posso correre sulla freccia io devo ho, ho sempre, e non posso avere un ancoraggio e l'ancoraggio deve essere sempre identico io non posso minimamente permettermi di utilizzare la punta della freccia sempre nel centro del di quello che voglio da colpire ad ogni distanza ci sarà forse, c'è un'unica distanza in cui io posso colpire a tutte le altre no. Allora, intanto il volo della freccia è una parabola. Che okay, cosa vuol dire una parabola? Vuol dire che una parabola ha un tratto rettilineo, poi a un certo punto c'è un punto di inversione e molto più velocemente scende. Quindi, ho un punto di inversione. Ecco, per il longboat e per tutti i tiri dove posso fare streamboat è importante conoscere il punto di inversione. Il punto dove a un certo punto, indipendentemente dall'alza che gli do, ma diciamo un tiro in piano, intanto per toglierci da ogni, da ogni possibilità, è un tiro in piano dove ho un punto di inversione. detto questo il punto di inversione mi è conveniente averlo intorno dai tiri arco, parliamo di tiri fitarco di questo mi è conveniente averlo dai 25 ai 30 metri e questo dipende dal mio ancoraggio quindi devo trovare un ancoraggio tale come faccio a stabilire un diagramma che per, mi permetta di capire a che distanza ho il punto di inversione e come ottenere informazioni e quindi ragionamento da questo benissimo faccio così mi metto metto un paglione e un paglione per terra ok poi mi metto un centro del bersaglio in basso io consiglio sempre chi tira fitaco di tirare con 30 da sotto perché è permesso la regola me lo permette e mi è conveniente. Mi è conveniente perché devo essere al suo 30 metri e quindi mi è conveniente per avere un ancoraggio più stabile, mi è conveniente avere 3000 sotto. La, il regolamento Pitaco mi permette di stare a 2 mm, non più di 2 mm dalla porta. Poi se qualcuno decide che non sono un vero arciere se non tiro così... Per la porta non ho mai detto che i veri arcieri tirano così quindi per me come mi piace di più io vi consiglio qua poi anche qua si ottengono dei buoni risultati ma qua è più facile cominciare per chi è già abituato qua è logico. allora mi metto in questa posizione vado in ancoraggio e miro nel centro del giallo ok? dove andrà la freccia? questa distanza non è impossibile mi allontano di un metro o di due metri quasi tre metri alla volta e vedrete metto tanti picchetti tanto per non dimenticarmi e vedrete che da un metro la freccia va nel centro ok? poi da cinque metri la freccia andrà un pochino più su a dieci metri andrà un pochino più su a 15 metri andrà un pochettino più su, a 20 metri da... e eh sì, salirà, ma è perché la freccia è ancora in fase... Scelgo, scelgo. Scelgo. La freccia andrà un pochettino più su, fino a un certo punto, vi assicuro, a un certo punto tap, la freccia scende. Ok? E così via, e scende. Io devo solo farmi un diagramma farmi un diagramma di cosa è successo. Ovviamente più è ristretto, ma dipende dalle libri, quindi dipende da, io dico le libre, le libere vale la stessa identica scelta strategica con tutti gli archi nudi, no? O con tutti i tipi di archi. Il 50% della foto massimale. Quindi le libere che voi potete e dovete utilizzare è il 50% della forza massimale se io ho un dinamometro guardo 70 libre 35 ok? il 50% della forza massimale dopodiché faccio questo, questa prova qua e vedo intanto dove ho il punto di inversione e vedrete che il punto in cui mirando nel giallo andrà nel giallo sarà nelle vicinanze del punto di inversione ma voi intanto soprattutto avrete questo diagramma che è molto importante perché è molto importante? perché se a 20 metri scusate questa cosa è per parte Vabbè, ma sono arrivato troppo presto. Questo diagramma cosa vi serve? Vi serve ad avere un gap shooting ad ogni distanza. Io devo ovviamente valutare la distanza. Nel tiro pitargo mi è molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto più conveniente valutare la distanza perché è facile perché è solo fino a 30 metri e soprattutto perché l'80% degli animali sarà sotto i 25 metri l'80% il 70% alle volte anche il 60% sarà sotto i 20 metri quindi mi è molto facile nelle gare 3D, Fitarco valutare la distanza con una notevole precisione quindi, una volta che io ho valutato la distanza con buona precisione, perché lo, posso fare, perché lo posso fare, in base a questo diagramma saprò dove contromirare, saprò dove mettere la punta della freccia in modo tale che la freccia vada esattamente dove voglio io e utilizzare la tecnica del gap shooting. Quindi di mirare un punto più alto o più basso per ottenere questo. Normalmente, siccome ci accorgeremo che mirando con l'anforaggio un pochettino più alto magari, l'ideale è a 25 metri, mirando a 25 metri vado nel superfoto, da 25 metri mirando nel superfoto vado nel superfoto, voi capite benissimo che eh, se è a 30 metri dovrò mirare sulla schiena, ok? Dovrò mirare un pochettino più in alto se è a 20 metri dovrò mirare sulla pancia e così via questo per gli animali più grandi e così via per gli animali più piccoli quando io conosco gli animali e basta che le vedo o basta che sfoglio il catalogo so le dimensioni so di quanta differenza c'è di gap tra i 30 e i 15 metri io istantaneamente so piede, ginocchio, pancia, spot, schiena. E istantaneamente ho i miei punti di mira per il gap shooting. Questo a livello internazionale è l'unico e il solo modo utilizzato da agonisti di alto livello. Non ci sono altri metodi. Tutti in alto livello utilizzano questo metodo. C'è però un, un po', qui provo, il po', e cioè sotto i 15-13 metri la freccia ce l'ho troppo in basso, dovrei mirare troppo in basso, cioè la punta dovrei metterla troppo in basso. Nessun dramma, ecco che entra in gioco la mia maestria funziona funziona funziona ma solo nel, nelle distanze vere della caccia e cioè fino a 12 metri fino a 12 metri funziona e con buona precisione perché l'ho provato io l'ho provato per un mesetto e se sono riuscito io che non avevo mai preso un lobo in mano e l'ho provato per un mese non sono una cima eh funziona fino a 12 metri 13 metri 14 metri funziona solo indirizzando la punta della freccia la vedi per terra ma ne percepisci la linearità fino al centro del bersaglio a quelle distanze è possibile essere abbastanza precisi con una buona, buona precisione poi ovviamente è una destrezza che si affina ma una destrezza possibile non una destrezza <coughs> fino a 12 metri è una destrezza possibile ma di fatti la caccia con l'arco si fa fino a quella distanza <coughs> ed è una destrezza possibile <coughs> oltre no Oltre devo utilizzare strategie di mira che sono quelle che vi vedete. Ok, oh, domande su questo piccolo particolare? Però funziona, eh? è semplice, eh? mi mettete a 5 metri e tirate a 5 metri. Mi mettete a 10 metri e tirate a 10 metri. Anche sulle, sui bersagli, eh? mettete il paglione per terra perché gli animali normalmente, sono, oppure mettete in alto, perché le volte sono un pochettino in alto, non ha importanza, ma 5, 7, 8, 10, 12, 14 metri, le potete fare tranquillamente così, un eh, fate... eh? po' come sparare così, però è una distanza possibile, perché l'errore ovviamente man mano che ci avviciniamo si minimizza, e ecco che effettivamente, ma questo non è un istinto del tiratore con l'arco, è un istinto umano come quello di collimare due cerchi concentrici a zero, a zero, senza tolleranza. Quindi, è una capacità insita nel neuronale del nostro cervello che noi possiamo sfruttare per il l'acqua e fino a quelle distanze, tranquillamente si può fare. È inutile fare dei segni, vedo via, delle colpi di pennarello. Vedo delle cose senza significato. Funziona. Che poi alla fine dovete collimare. Eh, ma no, ma sì. Il, il copo di Pennarello oppure comprarlo un buco o delle venature è peggio, è peggiorativo. Perché poi dovete collimare e andiamo a, scan, a scassare tutta quella cosa che, abbiamo, che avevamo detto prima. Ok? Sono stato abbastanza chiaro. Qualcosa sull'alzato, sull'opera? mi hanno detto prima di tutto. Vediamo se c'è qualcosa. Eh, due minuti, eh? tanto io guardo.